sabbia, terra, cartacce, pezzi di plastica non mi criticate ragazzi perché dopo le vacanze è impossibile che la macchina non sia in uno stato comatoso come la mia X3 e poi, oh, chi ha i figli può capire come te la conciano adesso è arrivato il momento di mettere tutto a posto di sistemarle, farla diventare bella andiamo a fare l'unboxing La AVA P40 GO è facile da trasportare perché ci sono gli alloggi vedi per mettere dentro le pistole i vari cavi i cavetti i connettorini c'è anche l'alloggio per la corrente qui una volta che è tutto in posizione alzi prendi e la usi cos'altro ci serve ragazzi per fare un ottimo lavaggio? i prodotti ovviamente sempre di car Care. guarda quanti bei prodotti Partiamo da Buggy Boy, è l'ideale per gli insetti, lo adoro perché io odio gli insetti Master Wash Iron per i cerchi APC, non può mancare La parte più importante, lo shampoo ragazzi E poi gli interni ovviamente ragazzi per le pelli e il pulitore di interni All Purpose Bene, la ciliegina sulla torta, protezione idro-repellente E poi ragazzi tutti gli spruzzini dosatori è il momento di assemblare la lancia vediamo se ci riesco alla prima botta ma è davvero molto molto intuitiva poi la puoi addirittura avvitare e stringere è molto stabile questo pezzo qui è incastro poi schiacci questo pulsante e si allunga la lancia <ride> da qui poi possiamo scegliere quale è il nostro metodo di lavaggio lo infilo stesso metodo di prima vado ad avvitare e tutto è molto stabile tubo flessibile da 160 bar armamentario pronto tra prodotti e lancia siamo pronti per fare la guerra però prima vi faccio vedere com'è conciata l'X3 <musica> La parte, quella più bella più impegnativa sarà quella posteriore, dove ci sono i miei figli che sono in punizione da due settimane per quello che hanno fatto. Però l'hanno fatto quindi va sistemato. E Dulcis in fondo, amici miei, la parte posteriore dell'X3, qui c'è di tutto: sabbia, peli, zecche, pulci. Eh, fa schifo, fa proprio, ma fa schifo. Mi devo dare da fare, ma sono attrezzato bene. modo per staccare i peli è col tornador ragazzi dopo aver aspirato qualche granello qualche pelo rimane sempre attaccato alla moquette quindi vi consiglio di utilizzare questo lo trovate su Amazon, costa circa 30 euro, si chiama Tornador Lascio un link in descrizione Ecco, vedi qui è rimasto qualche pelino, qualcosina Non riesco a staccarlo con l'aspiratore, vado con questo eh, Pure i ragni, vedi? Eh. Buggy Boy, questo affarino qua per, per, per rimuovere gli insetti c'è scritta la modalità di, di impiego qui dietro l'importante è che la superficie non sia calda cioè il cofano se è caldo aspettate che si fredda e poi lo applicate lo potete applicare anche fino a 4 volte lasciate agire per un paio di minuti e poi risciacquate mm. lo spruzzo su tutto il cofano perché è pieno di insetti pieno. parabreeze come dicono Aldo Giovanni e Giacomo la bomboletta è perfetta, questo aggeggio spruzza molto bene Guarda, parla da solo Questo è l'Iron, ogni prodotto ha il suo metodo di applicazione Noi atteniamoci a quello che c'è scritto qua dietro Lo spruzziamo dal basso verso l'alto Poi aiutiamoci con un brush, con un pennellino per rimuovere lo sporco E poi risciacquiamo con molta molta acqua Ripetere lo step da 1 a 4 volte se necessario Dal basso verso l'alto Andiamo a posizionare questo fermino per tenere ferma la, la punta all'estremità della lancia alla pistola. Fai caso a come spara l'acqua Guarda come rotea su se stessa Sembra come se spingesse l'aria al tornador In realtà è una nuvola fatta bene Ma quando appoggia sulla carrozzeria, sui cerchioni, sgrassa immediatamente Anche il cavo si scioglie benissimo, è comodissimo da trasportare Adesso andiamo a risciacquare gli insettacci al primo passaggio eh, agisce molto bene il prodotto sul cofano si sgrassano subito alla prima botta cosa serve l'allungo, vedi? ecco eh, non ci credo che inferno devo soffiare con l'aria qui tutto pieno d'acqua il Tornador a differenza di una normale pistola ad aria compressa butta fuori la roba perché la fa circolare è guerra metto anche un po' di iron qui perché lo vedo proprio in pessimo stato l'azione roteante di questa lancia è, è validissima ragazzi io non ero mai riuscito a sgrassare così bene i cerchi nonostante la lancia non possa arrivare bene in tutti i punti a meno che tu non ti metti lì a girare la macchina a far, a far muovere la ruota capito che intendo con questa azione roteante lei arriva e sgrassa e infatti se vado a vedere qui sotto è perfettamente pulito ogni volta che andavo al lavaggio nel momento in cui spostavano la macchina per metterla sotto i rulli cosa da non fare vedevo una parte sporca del cerchio invece con questa lancia sono completamente puliti io questa cosa qua me la compro sperando che Andrea Di Garcher mi faccia lo sconto pure a me utilizzando il mio stesso codice officina del pilota quello che potete utilizzare voi trovate tutto in descrizione lancia, prodotti, codice sconto officina del pilota Con l'allungo arrivi ovunque Guardate quanto è lungo il tetto della X3 A patto che io metta Questo cavo qui dietro le mie spalle Per evitare di graffiare la carrozzeria col tubo Che tra l'altro è antigraffio Notate dove riesco ad arrivare Molto bene Diamo una bella asciugata Ok ragazzi, per fare il vano motore si può fare molto di più, ovviamente questa è una cosa provvisoria, ma mi piace perché è un po' più pulito di prima. APC <sussurra> più separa lo sporco impossibile dalla superficie. Dai un'occhiata qui Gabri. Vedi, questi non si sono staccati né con la lancia, né con uh, il buggy boy, quindi usiamo APC Plus che è molto concentrato, quindi io eh, suggerisco di diluirlo 1 a 4, l'ho già fatto, e quindi ora lo applico, lo lascio agire e vediamo che succede. Guarda, è passato un minuto, con il polpastrello non sto graffiando né grattando, ha già staccato gran parte dello sporco che era rimasto incollato prima. Completamente sparito, guarda e via. Il prodotto è formidabile. APC Plus. Alla fine io ho eh, diluito 1 A4. Ho passato l'APC su tutta l'X3. Perché la sgrassa bene. Poi dai una bella risciacquata con la lancia. E è meglio perché l'ho fatto prima dello shampoo. Doppio guanto: uno per il tetto, uno per la parte bassa. Con il secchio, risciacquare. Bla bla bla. Passando il guanto appunto con la superficie già bella sgrassata rischiamo di fare meno graffie no, nel senso facciamo meno graffie Quando invece vuoi essere un po' più rock and roll, un po' più uno, un po' più hooligan, lo usi lo usi puro e lo spruzzi qua sotto, perché qui quando rotola lo pneumatico fa un bel casino, quindi ci dai una spruzzata, lo lasci puro. Lo fai agire due secondi e vai a risciacquare con la lancia. Non male, eh? Mm. Adesso spruzziamo questa bestia qua. Master Wash. Andiamo a dare una bella spruzzatina. Questo si deposita in tutte le fessure. Per il risciacquo ho installato questo beccuccio che è il classico, guarda un po'. Ha un ventaglio più faro e rimuove bene tutto il sapone. Quindi questa è la fase del risciacquo prima di fare lo shampoo col guanto. è la miglior lancia in assoluto che abbia mai provato non esita mai è perfetta ergonomia assurda anche il peso, il bilanciamento rapporto peso-potenza trasferimento di carico guarda addirittura questa lancia Ah, il trasferimento di carico, vedi? così puoi fare più l'asino sei più pirla <ride> se non ti vuoi schizzare ti allunghi madonna che casino devo dare una pulita ah, che gommie Bene, eccoci qua, è il momento dello shampoo, facciamo lo shampoo a questa ragazza. Nel secchio, abbiamo una griglia sul fondo, per dove, dove si depositerà lo sporco Con il primo guanto andiamo a fare il tetto Usiamo due guanti diversi Uno per il tetto, e la parte alta della macchina, e un altro invece per la parte bassa Come dicevo prima, l'auto è già completamente decontaminata, avete visto gli step Quindi non c'è il rischio di graffiarla Bella alta devo dire Quindi devo fare Questo giochino qua Sciacqua Vado a prendere un po' di schiuma qui sotto Gratto il guanto sulla griglia In modo che faccia depositare Quel poco di sporco che c'è Sul fondo del secchio E torno sul tetto Questo guanto è più morbidoso Infatti io me la godo Adesso Ah e mi faccio il cofano. È un po' un momento rilassante, no? Un momento gioioso. Perché passo il guanto e sento che la superficie è già bella liscia. Poi ogni tanto, ragazzi, il guanto giriamolo, eh? Mm? Ok, Beh, mm. finished. Ragazzi mancano due step, con l'interior detailer voglio pulire le plastiche, qui i miei figli hanno dato delle pedate, sono educati ma un po' monelli, quindi adesso io spruzzo questo qui e mi aiuto con questo meraviglioso Bigfoot Hybrid, chi non avesse questo attrezzo che tra l'altro costa un botto dei soldi può semplicemente utilizzare un panno. Questo non è un rinnovo plastica, vada bene, è un pulitore per interni. Mentre per le pelli, come potete vedere qui in controluce c'è tanto grasso, c'è il grasso del sudore, della pelle, del. che ne so, se è stato in vacanza c'è l'olio, io l'olio non me lo metto, eh. però magari una signora se lo mette ed, è... ed eccolo qui l'olio. Quindi prima lo sgrasso e poi ci passo il prodotto per le pelli. come potete notare torna immediatamente l'opacità della pelle che è una cosa positiva e ora passiamo il, al leather interior diamo un'occhiata al prima e dopo Tac. eccolo qui leather detailer lo possiamo spruzzare sulla superficie o mettere su un panno di microfibra e poi passare il panno di microfibra. Io lo spruzzo, non molto. Poi ci aiutiamo con una spazzola. e poi andiamo a rimuovere con un panno di microfibra pulito guarda e io avevo già sgrassato precedentemente quindi adesso l'effetto dopo la rimozione dello scotch non sarà così estremo per farvi capire comunque che funziona il prodotto basta vedere l'opacità della pelle prima e dopo you ready? Aspetta vedi se ci fai caso ora aspetta guarda ora la superficie è completamente asciutta vedi qua che sembra più lucida e un po' unta questa zona qui nonostante la pelle sia un po' rovinata è opaca si vede bene la pelle martellata mentre questa qui che non è stata trattata rimane ancora un po' lucida quindi l'effetto del prodotto è quello giusto cioè da oltre a pulirla la deterge ma le, le, dà, le dona di nuovo l'opacità è un lavorone lo so ma se ci tieni alla tua auto questo è il modo giusto per lavarla, secondo me, e questi sono i prodotti adatti. Li trovi tutti in descrizione, usa il mio codice sconto, c'è un bel kit, scegli quello che vuoi oppure compra tutto, compresa anche la Lancia che a mio parere è la migliore che abbia provato anche se non fa quella mega schiuma. C'è un attrezzo che puoi comprare e attaccare a quella nel caso non bastasse il tipo di schiuma che fa, per me è sufficiente. Funziona bene. Il codice sconto lo puoi usare su qualsiasi prodotto del sito di Andrea di Carcare, quindi sfruttalo. Iscriviti al canale, metti like, lasciami un commento, attiva la campanella perché se non l'attivi poi dopo non lo sai che ho caricato un nuovo video bello come questo. <ride> e voglio sempre ringraziare il grande Gabriel. Gabriel, Gabriel, Gabriel. <ride>